Temptation Island, Alessio, ho lasciato io Valeria. È stato Alessio Bruno a lasciare Valeria Bigella. La storia tra Alessio Bruno e Valeria Bigella è giunta al capolinea. A dare l'annuncio su Instagram, attraverso una storia, è stato proprio il romano. Era da un po' di tempo che non venivano postate foto di coppia su social e ai fan erano sorti numerosi dubbi. Questi sono stati poi chiariti da Bruno, senza specificare né chi sia stato a lasciare chi né il motivo che ha portato a tale decisione. Oggi arriva una risposta da Alessio proprio attraverso una storia di Instagram, dove dichiara di essere stato lui a lasciare Valeria. I motivi, però, rimangono ancora oscuri, Bruno Anzi ha affermato che, se vorrà, sarà la sua ex Valeria a spiegare i motivi. Intanto sui social la Bigella non si è esposta in merito alla questione, Anzi attualmente si trova a Londra in compagnia di un'amica. Stando alle loro storie di Instagram e alle foto che loro stessi pubblicano sul social, ognuno dei due pare aver ripreso in mano la propria vita. Le parole di Alessio Bruno su Instagram. Alessia Bruno ha rivelato qualcosa in più sulla fine della sua storia con Valeria Bigella. Attraverso una Instagram Story Bruno ha rivelato, l'ho lasciata io e il perché, se vorrà, un giorno ve lo dirà lei. Queste parole, è evidente, sono riferite alla sua ex fidanzata Valeria. I due stavano insieme da 5 anni e sono andati a convivere da subito. Tra loro però non era tutto rose e fiori e per mettere alla prova il loro amore i due hanno deciso di partecipare alla scorsa edizione di Temptation Island. Il problema fondamentalmente era uno, Valeria si sentiva pronta ad costruire una famiglia con Alessio ma questultimo, è apparso nel programma, sembra voler essere un eterno Peter Pan. La situazione sembrava essersi sistemata dopo la fine del programma ma, evidentemente, qualcosa non è andata nel verso giusto. Sarà stato questo il motivo della rottura, definitiva? Tra i due. Alessio e Valeria Temptation Island. Alessio Bruno non si è comportato nel migliore dei modi nei confronti della sua allepoca fidanzata Valeria. Si è avvicinato molto alla single Carmen, tanto che tra i due mancava solo un bacio. A questo punto Valeria si è avvicinata al single Paolo attualmente sul trono di uomini e donne ma senza mancare di rispetto ad Alessio. Alfalò Valeria decide di perdonare Alessio che, al contrario delle dichiarazioni iniziali si dice pronto a costruire una famiglia insieme alla ragazza e che la vede come la madre dei suoi figli. Quali saranno ora i motivi della rottura tra i due?.